E tu mi hai trovato Ma con quel vuoto sei venuto e riempito Con il tuo amore mi hai dimostrato che Non sono solo E quando parlavo nessuno sentiva il mio dolore Avevo bisogno di qualcuno con cui parlare Di un grande abbraccio per calma. La tua voce ho sentito Richiamandomi E dicendo alzati Io sono al tuo rifugio e sento la tua voce E non farmi fermare mai Sei sempre stato qui La mia calma è tuo amore mi salvò, sei l'aria che respiro, sei sempre stato qui, la mia calma è, sei stato tu che mi hai salvato, il tuo amore mi ha salvato, salvato. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La tua voce ho sentito, richiamandomi e dicendo alzati. Io sono il tuo rifugio, sento la tua voce, non farmi fermare mai, sei sempre stato qui, la mia calma, è il tuo amore. La calma, sei stato tu che mi hai salvato, e il tuo amore mi ha salvato. Oh. e mi ha salvato